Lei è Tortiglia, una cagnetta di solo due mesi, che è stata lanciata da un'auto, ha una frattura cranica e ha riportato danni permanenti, è cieca pressoché sorda e ha problemi motori. Va aiutata ad alimentarsi, ma ha grandissima forza e tenacia. Sta per essere adottata, ma avrà bisogno di supporto medico per tutta la vita. Aiutiamo Tortiglia con una donazione su GoFundMe, link in bio o sulla storia.